Sì, grazie Presidente, ringrazio i colleghi che hanno proposto questo atto eh, di indirizzo che ovviamente è assolutamente eh, condivisibile, quindi ovviamente anticipo il voto favorevole eh, del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle eh, e anzi al di là della... Eh, del supporto qui in aula mi impegno anche a seguire la vicenda se necessario anche attraverso le nostre sedute della Commissione eh, Mobilità. Più in generale quello del tema della sicurezza degli autisti è un tema eh, sicuramente importante nel nostro piccolo e ringrazio il Vicepresidente Di Palma che si sta facendo promotore di questa iniziativa, un'iniziativa molto importante che abbiamo fatto su tutte le vetture Atac dove eh, sono state affisse delle locandine che... Eh, ricordano ovviamente a cosa si va incontro, eh, anche a livello ovviamente, penale, eh, qualora si eh, inveisca eh, contro un autista. Eh, queste locandine che sono state predisposte dall'azienda le eh, stiamo eh, predisponendo anche e mettendo a disposizione per l'installazione negli autobus della Roma TPL. Per carità è un piccolo gesto che però va già a eh, dissuadere magari chi ha delle eh, intenzioni eh, poco carine e poco rispettose di chi lavora e di chi è in prima linea per offrire un servizio in questa città. Quindi il nostro voto è favorevole, ringrazio i colleghi, ovviamente siamo a disposizione per sostenere e eh, portare avanti eh, quanto eh, descritto nel deliberato. Grazie.